Prima stavo giocando nel mio mondo di Minecraft Ma ad un certo punto è successo questo Cos'è stato? Questa una volta era a casa mia Ah, ma per favore Ci ho messo così tanto per costruirla Era così carina Cosa c'è scritto qua? Vattene oppure mano penserà a mandarti via E poi qua c'è scritto controlla 85 Vabbè insomma quella roba là Magari ci vado adesso E poi qua c'è un ascensore Vabbè allora prima andiamo di là Ok Ehm um... E qua, e qua effettivamente c'è un ascensore Il che mi preoccupa, vediamo E ci sono dei fiori per terra E qua c'è scritto Sono mano, mercoledì mi sta tenendo prigioniero Cosa? Per capirci qualcosa ritorna Dove è esplosa casa tua Trova l'ascensore, fai in fretta Beh, l'ascensore non, non è difficile trovarlo Eccolo, vedete, l'ho trovato Ok, questa è una mineshaft però mi sembra una mineshaft anche questa modificata, perché qua ci sono dei blocchi che io non conosco, che, scusate un attimo, voglio vedere che caspita è. Questa è una stone lamp, cioè una lampada di pietra, che tecnicamente non c'è nel mondo di Minecraft normalmente. Però vedo che qua c'è un pulsante. Quando si premono i pulsanti dovete sapere che è sempre una pessima idea. Non fatelo se non conoscete qual è il pulsante ovviamente uh, Però io dovrò farlo perché sennò questo video non va avanti Quindi ho sentito qualcosina e, scusate questo è il filtro strano Ah avete capito si, era, si è aperto questo posto No che figata Ma dà fastidio il filtro che ho messo scusatemi Perché non vorrei che desse fastidio Allora ho trovato queste trap Cioè ho messo queste trap ora Adesso tecnicamente se faccio così Ok perfetto posso entrare qua Solo okay, che io ho un po' di pauretta eh Ok allora Andiamo avanti. E qua c'è un ascensore e un altro, raga. Boh, saliamo, raga. Vediamo che cosa c'è. No, no, mercoledì. No, mercoledì, mercoledì. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi. No, mercoledì. Ferma, ferma. Allora, io capisco che tu sia arrabbiata. Mannaggia. No. Vai via. Non puoi venire qua. Allora, mercoledì. Calma gli spiriti, ho capito che si è arrabbiata per un qualche motivo, ma non uccidermi, per favore. Qua non ci ritornerò mai più. Beh, andiamo a vedere che cosa c'è qui. Io adesso sono curioso di sapere che caspita c'è scritto in quei cartelli, perché vedo dei cartelli davanti. Ed è abbastanza difficile, perché io col il parkour non sono molto bravo, anche perché qua se cado ci muoio sicuramente. Um, ora sei bloccato qui per sempre, sei obbligato a, a andare via da qui. No... Cioè non sono bloccato qui per sempre come ben vedete um, mercoledì ti sei un attimo sbagliata Come diavolo avevo fatto a non vedere queste cose prima Beh in questo modo ci sono più misteri del dovuto Scrivetemi se vogliamo continuare con il segreto di mercoledì e della sua stupidaggine evidentemente Perché scusami ma cioè potevo scendere <ride>